hanno addirittura il capodelegazione dei, dei cechi della Repubblica ceca detto che sanno loro che sono fuori tempo massimo è un questo ciaikoski ciaikoski thomas Tchaikovsky, un... Oh, come cavolo? Ciakowski. Zdekowski. Collega tuo, non mio. Che... Zdekowski. Ha raccolto queste firmarelle, hanno firmato i Visegrad, questi qua gli ungheresi, polacchi, ma niente di che, proprio perché è una rivoluzione. Allora, invece noi crediamo che sicuramente domani, ve lo dico, se no vado da Ciakowski, come si chiama, Chopin, e lo, lo diciamo, non succederà, no, non succederà, in politica mai dire mai non succede, sono contenta che l'abbiano fatto, vuol dire che abbiamo fatto bene, abbiamo centrato l'obiettivo, stanno come i pazzi, sono neri, verdi di bile. Grazie. Grazie.